Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo simpaticissimo maglione che io ho deciso di chiamare Double Pull. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato uno che non avevo mai usato, della DMC, che si chiama Confetti. È questo gomitro da 100 grammi, che misura 335 metri. Ed è formato dall'80% acrilico e 20% lana. Ma stiamo parlando della DMC, quindi non di un acrilico eh, pesante, eh, duro eh, che punge, anzi è, il, um, è un un, um, filato molto molto morbido e infatti addosso non solo tiene caldo ma è anche morbidissimo non dà per nulla fastidio il colore che ho scelto io è il 550 che ha queste stupende sfumature del rosa ma ho anche altri colori uno più bello dell'altro tra cui uno con cui ero molto indecisa ma alla fine ho deciso di optare per quello però c'è questo qui che tanto mi piace perché ha questo lilla con all'interno il grigio, abbiamo questo col begiolino questo con le varie sfumature del blu ma ci sono anche altri colori che trovate sempre sul sito um, Filati Elsa, ossia il mio sito quindi in descrizione come sempre vi lascio il link e vi dico anche che per poter realizzare questa maglia io ho utilizzato 3 gomitoli lavorando sempre con l'uncinetto del numero 4 per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli per una taglia L vi consiglio 5 gomitoli secondo me anche con 4 rius riuscireste a farcela ma um, per essere sicura è meglio prenderne 5 perché ho dato il nome W a questa uh, pool? E il motivo è semplicissimo. Come vedete, qui sotto io lo tengo con questa fascia aderente che quindi dà questo effetto sopra ma in realtà la maglia si può anche indossare tranquillamente in questa maniera quindi come potete vedere non deve essere per forza aderente qui ma lo potete tirare perché la lavorazione che ho fatto permette appunto di poter allargare e stringere la maglia senza creare alcun tipo di problema quindi se non vi piace che qui uh, vi lasci scoperte ma potete tirarla giù tranquillamente per questo lo deciso di chiamare double pull per quanto riguarda la lavorazione questa volta si lavora a pannelli nel senso io sono da realizzare prima il pannello qui davanti vedete e poi il pannello dietro che è uguale e poi sono andata a cucirli di lato e sull'altezza delle spalle. Poi sono andata a lavorare le maniche, per le maniche ho lavorato questo punto in rilievo, sia da questa parte che da quest'altra parte, che è lo stesso punto che ho lavorato per il sotto, e che mi permette appunto di indossare la maglia sia in questa maniera che tirandola giù. Quindi ha questo doppio effetto, che trovo carino, perché questo è un tipo di modello che si porta molto, questo di avere la, mm, il bordino qua sotto, eh, che lasci comunque la pancia un po' scoperta, solo che eh, alla mia età soprattutto tutto fa, inizia a fare freddo quindi con la mancia scoperta no uh, e quindi ho preferito comunque poter uh, avere la possibilità di abbassare la maglia se sento troppo freddo quindi potete farlo benissimo anche voi anzi io nel video tutorial vi dico anche come non andare a fare questo stringimento uh, questo effetto molla ma di allargare la maglia in modo tale da poter indossare solo ed esclusivamente dritta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 Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di utilizzare il filato della DM Ciliana Confetti che è questo gomitolo da 100 grammi, io il colore che ho scelto è il numero 550 che ha queste sfumature del lilla e di un è molto tenue bordeaux, uh, bordeaux se così vogliamo chiamarlo, sì è un bordeaux molto tenue perché sono colori comunque abbastanza pastello. Lavorerò con un cento in numero 4 e andremo a creare uh, due pannelli, uno avanti e uno dietro che poi andremo a cucire lateralmente e sulle spalle per creare appunto la nostra maglia poi in quel caso, dopo aver fatto questo andremo a realizzare le maniche con un punto diverso e devo ancora decidere poi se continuare sotto la maglia ma quello lo vedrò man mano che eh, cucirò e eh, lavorerò la maglia detto ciò andiamo a fare il nostro primo pannello lavoreremo non in giri di andata e ritorno eh, normali ma vedrete che la lavorazione cresce lavorando come una sorta di um, orizzontale quindi Andiamo quindi a realizzare l'anello magico. All'interno dell'anello magico andiamo a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Rientriamo dentro e realizziamo altre 6 maglie alte per un totale quindi di 7 maglie alte. Quindi una già abbiamo fatta, 2, rientro 3, rientro 4, rientro 5 rientro 6 rientro 7 quindi ho realizzato sette maglie alte tiro il filo del mio anello magico e quello che andiamo a fare adesso sono i due giri che vanno sempre ripetuti e che ci permetteranno di allargare la lavorazione quindi mi giro con la lavorazione, o vi alzate con una catenella o rientrate subito come me nella maglia alta e andiamo a fare una maglia bassa ne ho fatta una, ne devo fare altre due. Per un totale entrano sempre delle maglie alte successive per un totale di 3 maglie alte, maglie basse, 2 e 3. Catenella di separazione, entro nella maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa. Catenella di separazione e vado a fare le ultime tre maglie basse, una in ogni maglia alta, quindi una due entro nella terza catenella e quindi ho realizzato 3 maglie basse e questo è il primo giro ci giriamo e andiamo a fare il secondo giro che consiste realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta andiamo a fare una maglia alta sopra una delle due maglie alte succedono maglie basse successive quindi una e due entriamo scusate mi tiro un po di filo Entriamo dove abbiamo la catenella di separazione e facciamo una maglia alta. Nella maglia bassa successiva andiamo a realizzare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta dove abbiamo la catenella di separazione una maglia alta sopra ognuna delle tre maglie alte successive quindi una due entro nella terza catenella scusate entro nella maglia bassa e vado a fare una maglia alta quindi mi giro e li vado a fare il primo giro però come vedrete adesso andremo a lavorare più maglie basse andremo a fare la prima maglia bassa e ne andiamo a lavorare altre 5 per un totale, quindi di 6 maglie alte, maglie basse: una, due, tre, quattro e cinque. E vedete lavorato quindi sopra le tre maglie alte del giro precedente la maglia alta scusa la maglia alta che avevo fatto dove avevo la catenella di separazione e le prime due maglie alte del gruppo di 5 quindi ho un totale di 6 maglie basse catenella di lavorazione vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia bassa catenella di eh, di separazione e vado a fare 6 maglie basse una in ogni maglia alta quindi una due 3 4 5 entro nella terza catenella e vado a fare l'ultima maglia bassa vedete la lavorazione man mano che cresce verrà in questa maniera quindi cresce in questa maniera quindi riandiamo a fare il primo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare di nuovo 3 catenelle 1 2 3 una maglia alta sopra le successive 5 maglie alte, maglie basse per un totale quindi di 6 maglie alte, quindi una l'abbiamo già fatta, 2, 3, 4, 5, 6. Vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. Entro nella maglia bassa successiva e vado a fare di nuovo 5 maglie alte, 1. 2, 3, 4 e 5. Vado dove ho la catenella di separazione e vado a fare una maglia alta. E adesso vado a fare 6 maglie alte, una in ogni maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. E 6 e si ricomincia facendo il primo giro vedete la lavorazione cresce in questa maniera questa sarà la lavorazione che crescerà Ora, per se, sapere se state facendo giusto, dovete vedere che le maglie basse vi aumenteranno ogni giro sempre di 3. Noi qui ne abbiamo fatte 6, adesso ne andremo a fare 9, e se vi ricordate, quindi ne avevamo fatte 3. Quindi 3, 6, 9, aumenteranno sempre di 3 quando fate un lato e naturalmente anche nell'altro lato. Quindi, per essere sicuri di questa cosa, contatevi sempre le maglie basse per vedere di averne per ogni lato 3 in più rispetto al, eh, giro, al, primo, al giro che avete fatto in precedenza, di maglie a basse quindi io mi giro e adesso come vi ho detto vado a fare 9 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 e come vedete mi ritrovo nella terza del gruppo di cinque maglie alte catenella di separazione entro dentro a questa maglia alta e faccio una maglia bassa. Catenella di separazione, adesso da fare 9 maglie basse. 1 2 3 4 5 6 7 8 Entro nella terza catenella e vado a fare la mia nonna maglia alta. Eh, maglia bassa quindi si ricomincia poi facendo il gi secondo giro io continuerò eh, mi raccomando vi ripeto per essere sicure che state facendo bene contatevi le maglie basse ogni volta che fate il primo giro dovete averne per ogni lato tre in più rispetto al giro precedente e continuate così io vi dirò poi alla fine quanto ho fatto grande questo rettangolo e lo farò identico anche dietro e poi andremo a cucire le parti vi dirò naturalmente quando vado a cucire eh, in, in centimetri in modo tale da lasciare lo scafo libero perché Creare la manica, allora io ho terminato i miei due eh, pezzi, i miei due pannelli, sia quello davanti che quello dietro, e ho lavorato i due giri per 22 volte per trovarmi così una larghezza di circa 40 centimetri. E per me vanno bene essendo io 80 cm di larghezza, 82 però quella la maglia tenderà a tirarsi, quindi 40 cm mi va benissimo, visto che comunque voglio che sia aderente. Adesso posso passare a cucire e cucirò lateralmente partendo da sotto, andando sopra, lasciando giustamente gli scaffi e la parte di sopra cucirò per le maniche e naturalmente vi dirò comunque quanti centimetri ho cucito qui per le spalle e quanto qui lateralmente e poi andrò a lavorare sotto. la parte per poter allungare la mia maglia perché come potete vedere comunque è piccola in altezza deve essere una maglia quindi devo andare a lavorare sotto quindi adesso vado a cucire all'unica ah, cosa io per andare a cucire il pezzo dietro vedete va dalla parte opposta il mio alla mia lavorazione Qui va dall dalla parte avanti, va dall'angolo sinistro, eh, la lavorazione va fino all'angolo destro in alto, mentre nella parte dietro ho girato in modo tale da avere la lavorazione che parte eh, dall'angolo dall destro e va salendo fino all'angolo sinistro. Quindi ripeto, io adesso cucirò, naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire e poi andremo a, a continuare la nostra maglia. Allora, sono andata a cucire i due pezzi e ho cucito per 23 cm partendo dal basso verso l'alto in modo da lasciare, vi faccio vedere, 17 cm liberi per fare le maniche e sulle spalle sono andata a cucire 10 cm sia da questo lato che da quest'altro lato. Adesso quindi possiamo continuare a fare la nostra maglia. Allora questo è lo scalfo della mia manica, lavorerò sempre in un centro numero 4, mi aggancio sotto e mi aggancio qui dove ho la mia prima maglia bassa. E vado a fare sempre le 3 catenelle che qui ha la mia prima maglia alta questo giro lo chiameremo giro base perché sarà un giro in cui andremo a fare tutte maglie alte in questo caso siamo fortunate perché io da questo lato ho le maglie basse quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia bassa e vi farò vedere poi dall'altro lato come andrò a lavorare per adesso procedo così quindi facendo il mio giro base e vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia eh, bassa poi, arrivata al lato opposto, vi faccio vedere come vado a lavorare. Sono arrivata dall'altra parte e vado a lavorare in questa maniera: una maglia alta dove ho la maglia alta orizzontale, una maglia alta dove ho la maglia bassa e continuo così quindi per tutto il giro base. Alla fine vi dirò quante maglie alte ho. E poi andremo a fare il primo e il secondo giro che ci serviranno per ripeterlo, per tutta la lunghezza della nostra maglia. Quindi continuo a lavorare in questa maniera per tutto il giro base sto per terminare il mio primo giro il mio scusate il mio giro base e vado a fare una terza maglia bassissima dove ho la terza catenella e andiamo a fare adesso la nostra lavorazione vera e propria, ossia il primo giro. Come sempre, o vi alzate con una catenella o entrate direttamente e fate una maglia bassa. E adesso andiamo a fare tutte un giro di maglie basse, tutte però in rilievo sul dietro. Quindi vedete, non entro normalmente, ma entro sul dietro del filo dietro e vado a fare una maglia bassa. Ancora, entro nel filo dietro e vado a fare una maglia bassa. Quindi vado a fare delle maglie basse e il rilievo sul dietro e faccio così per tutto il giro ah scusate non mi ho detto io in totale ho 50 maglie alte quindi avrò poi 50 maglie basse e vado a lavorare sempre tutte le maglie in rilievo sul dietro terminato il primo giro vi farò vedere come andare a lavorare il secondo Sto per terminare il primo giro. Ho fatto quindi la maglia basse rilievo. Vado a fare una maglia bassissima per terminare la lavorazione. Il secondo giro consiste in andare a fare le maglie alte sempre rilievo sul dietro. Quindi vado a realizzare 3 catenelle, che sono stata prima maglia alta, e poi vado alla maglia bassa successiva e come sempre entro dietro e faccio una maglia alta e rilievo. E continuo così quindi per tutto il secondo giro, facendo sempre maglie alte il rilievo sul dietro e ripeterò questi due giri quindi il giro di maglie basse rilievo dietro e il giro di maglie basse alte rilevo dietro per tutta la lunghezza della mia maglia e della mia manica scusate e naturalmente vi dirò quanto è venuta lunga una volta fatto ciò vado andrò a decidere come continuare sotto perché in realtà mi piace l'idea di non avere una maglia troppo lunga ma che si vede poi la maglia sotto che esce però devo ancora un po valutare eh, quindi magari farò solo qualche giro eh, lavorando sempre con lo stesso lavorazione che stiamo facendo per la manica comunque in questo caso naturalmente vi farò sapere per adesso vado a fare questa manica anche la successiva e vi dirò quanto è venuta lunga ripetendo sempre questi due giri maglie basse e maglie alte e rilievo li sul dietro ho terminato entrambe le maniche ho ripetuto i due giri per 32 volte terminando però poi con il giro di maglie basse quindi stessa cosa in quest'altra manica alla fine sotto ho fatto la stessa cosa quindi il giro base e poi i giri di um, maglia bassa e maglia alta alte rilievo e l'ho ripetuta per 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 per 10 die volte e poi rifatto la il giro di maglie basse la lavorazione così mi si stretta in modo tale da avere la maglia perché stringe se non volete che la maglia vi stringa quando andate a fare il giro di maglie alte cioè quindi il giro base andate a mettere più maglie alte nel senso dove avete la maglia alta orizzontale invece di una ne mettete due in modo tale appunto da poter aumentare un po le maglie e fare in modo che la maglia sotto non vi stringa questo se non volete che la maglia stringa se invece volete che la maglia stringa sotto allora fate normalmente come abbiamo lavorato per, la, per lo scalfo andate a fare una maglia alta dove c'è la maglia alta orizzontale E una maglia alta dove c'è la maglia bassa Ripeto, se invece volete aumentare perché non volete che la lavorazione stringa Allora andate a fare, non sempre perché altrimenti vi si allarga troppo Però diciamo ogni 4 andate a fare due maglie alte dove avete la maglia alta orizzontale Invece che una sola e poi andate a lavorare semplicemente i due giri Detto ciò io poi ho rifinito lo scollo con un giro di maglie basse in rilievo questo perché mi era avanzato un po di filato io ho deciso di utilizzarlo per rifinire il collo e quindi possiamo dire che la maglia è terminata